Ben trovati, ben trovati a un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it anche se questo in realtà non è un video tutorial, no, questo è un video che inaugura una nuova serie di eh, clip dedicate alle domande e alle risposte. Molti di voi mi scrivono qui sul canale YouTube chiedendomi informazioni, approfondimenti, richieste di aiuto su tematiche le più disparate, da After Effects a Photoshop, a Premiere, a Audition, addirittura anche qualcuno chiede su Fly Simulator. Ecco, io purtroppo non riesco a rispondere a tutti come vorrei, soprattutto non riesco a farlo tempestivamente, quindi da adesso in poi ogni tanto, presumibilmente una volta a settimana, pubblicheremo una serie di video in cui cercherò di rispondere con calma a quelle che sono le vostre domande, eh, richieste di aiuto e quant'altro. Prima di iniziare con le domande eh, voglio rispondere una volta e per tutte a, a da molti di voi che eh, mi chiedono più, più o meno la stessa cosa. Molti domandano per quale motivo io non posso montare i miei video su un hard disk portatile? Cosa c'è di sbagliato? Mm, perché è un hard disk portatile, funziona, dovrei poter montare i miei, le mie clip qui sopra. Perché no? mi hai detto di non farlo? Beh... Io sconsiglio di montare su un hard disk portatile il vostro filmino delle vacanze, perché il rischio eh, è che voi perdiate tutti i file o parte dei file presenti sul vostro hard disk. Non è una certezza, eh, se lavorate con un hard disk portatile sicuramente andrà benissimo, ma essendo un hard disk non pensato per gestire grandi carichi di lavoro e soprattutto non avendo, non avendo una ventola che lo raffreddi, il rischio che si creino delle microfratture al disco e che perdiate qualche dato è concreto quindi il mio consiglio è di utilizzare sempre i vecchi cari hard disk allo stato solido No, questi no, questi sono hard disk meccanici, dicevo utilizzate gli hard disk meccanici per montare i vostri video anche se esistono in commercio gli hard disk allo stato solido, sicuramente evitate di lavorare con gli hard disk esterni, la temperatura che questi hard disk non riescono a dissipare correttamente rischia di eh, farvi perdere i dati. Dicevo esistono poi gli hard disk vecchia scuola come questi che sono quelli meccanici che secondo me al momento restano i migliori per lavorare, magari in RAID 10 okay, per aumentare le prestazioni poi ci sono gli hard disk allo stato solido eh, di nuova generazione che hanno un ciclo di, di, di, di vita minore rispetto ai vecchi hard disk ma che ormai stanno diventando abbastanza affidabili quindi potresti iniziare a lavorare anche sugli hard disk allo stato solido io personalmente per le cose importanti RAID 10 e hard disk meccanici sono, sono, sono più affidabili secondo me rispetto a tutto il resto, quindi questa è la prima risposta, molti me l'hanno fatta questa domanda posso montare con gli hard disk esterni? Ah, sì potete ma rischi rischiate, ecco tutto qui. Bene veniamo adesso alle domande che mi state facendo su YouTube eh, comincio da un, da, un, da un... come chiamarlo? Ascoltatore? Ma ascoltatore no, da un, da un ragazzo che segue i miei video tutorial su YouTube, Marco, ciao Marco, Marco scrive, Avrei una domanda, eh, che relazione c'è tra normalizzazione e compressione eh, è l'argomento interessante mi spiego meglio vanno ad esclusione si intralciano eh, l'uno con l'altro è importante l'ordine di esecuzione ho notato che mettendo un compressore internet delivery mi alza di molto il gain in automatico anche senza normalizzare e se vado a normalizzare a 1 a meno 1 db diventa molto forte la traccia conviene normalizzare una traccia e sistemarla prima di mettere il compressore oppure sono indipendente e posso o devo normalizzare comunque un po' contorta come, come domanda ma ho capito quello che vuoi dire la domanda che fa Marco è il compressore e la normalizzazione si intracciano tra di loro possono essere usati insieme oppure c'è qualche controindicazione bene allora io eh, mentre bevo un sorso d'acqua vado direttamente in audio Bevo un sosto d'acqua perché dovrò registrare 3 secondi di, di clip, quindi devo farlo, farlo bene, insomma. Ah, mi perdonerete. E, e proviamo. Marco, proviamo. Facciamo un esempio: cominciamo a registrare una clip. 1, 2, 3, prova 4, 5, 6. Ho fatto un applauso non a caso, eh. Perché ho fatto l'applauso? Ho fatto l'applauso sostanzialmente perché adesso voglio mostrarvi la differenza concreta che c'è tra normalizzare e comprimere, eh, a livello di frequenze, non, non in senso di file, una un clip audio. Eh, bene, cominciamo col normalizzare, o meglio, prima ancora iniziamo ad esaminare la traccia eh, audio che abbiamo davanti. Come potete vedere, adesso ingrandisco un pochettino, abbiamo due picchi di volume, eccoli qua, che viaggiano intorno ai meno 3 decibel, ok? Che cosa fa la normalizzazione? La normalizzazione alza il volume dell'intera traccia per fare in modo che i picchi più alti raggiungano un valore che io vado ad indicare. Vi faccio vedere un esempio pratico, quindi effetti, ampiezza e compressione, normalizzazione dico appunto che io voglio che i picchi più alti siano a meno un decibel guardate cosa accade a questi due picchi applica eccoli sono stati alzati ed è stata alzata tutta la traccia di 2 decibel per fare in modo che questi due picchi eh, potessero raggiungere i meno un decibel guardate il volume complessivo quando torno indietro vedete si alza tutto di 2 decibel quindi sostanzialmente eh, la compressione eh, è utilizzata la normalizzazione è utilizzabile quando noi ab non abbiamo la presenza eh, di eh, picchi di volume troppo elevati ok come in questo caso la normalizzare non è molto di aiuto ok perché non ci risolve il problema di portare tutta la traccia audio ad uno stesso volume l'errore che molti fanno è pensare a ah, normalizzo e quindi normalizzare vuol dire che porto i volumi della traccia audio tutti alla stessa altezza, non è così perché se avete un caso come questo eh, non risolvete il problema dell'uniformare la traccia audio perché se avete dei come in questo caso alzate il volume di tutta la traccia audio di 2 decibel eh, e, e non risolvete nulla. In che modo invece la compressione può esserci d'aiuto? Bene vediamolo, andiamo tra gli effetti, sempre ampiezza e compressione, utilizziamo un compressore qualsiasi ma io nel mio caso utilizzerò un compressore multibanda e sceglierò lo standard di trasmissione solo perché è il più evidente. ok questa è la traccia di prima guardate cosa accade quando attivo il compressore oh, adesso qualcosa è cambiato e notate come io non stia ascoltando la traccia sto facendo tutto tramite eh, da un punto di vista grafico cioè ad occhio mi accorgo quello che sta accadendo alla forma d'audio come potete vedere la compressione non solo mi alza i due picchi portandole a un livello maggiore ma mi alza tutto il resto, ok? Quindi mi comprime no? un pochettino le, le, le, le parti di audio troppo alte, il compressore di norma le abbassa e viceversa i punti di audio troppo bassi, come volume, come intensità, come potenza sonora, li alza, questo fa il compressore. Quindi per rispondere alla domanda del nostro amico è meglio utilizzare la normalizzazione o la compressione o entrambi? Dipende, lavorare l'audio purtroppo, questo bisogna metterselo in testa, non c'è una funzione Magica che tu la clicchi e sicuramente tutto va bene. Non funziona così, l'audio bisogna avere un po' di esperienza, ascoltare, affidatevi molto al vostro orecchio, comprate delle casse buone per ascoltare l'audio. E sappiate poi che normalizzare può aiutare in certe situazioni. Se non avessi avuto dei picchi come questi, ma per esempio avessi registrato un audio, ve <coughs> lo faccio vedere, se io adesso registrassi un audio, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok dove non ci sono picchi come potete vedere ok se io adesso vado a normalizzare ovviamente va benissimo Vi viene alzato tutto perché perché non esistono picchi da portare a meno uno viene tutto alzato per portare il punto più alto a meno 1, ma siccome c'era già un punto vicino a meno uno Dicevo, lontano da meno 1 ha alzato tutto più o meno della stessa misura se avevate invece una forma d'onda simile a quella di prima dove c'erano dei picchi con la normalizzazione fate poco quindi conviene utilizzare direttamente un compressore sono tecniche diverse che non è detto che si escludano l'una con l'altra oh, andiamo avanti leggo un'altra domanda di uno di voi eh, la prossima domanda se non ricordo male riguarda Premiere Ah ecco questo è interessante C'è un amico che si chiama World Channel Ciao World, bellissimi i vostri nickname Che chiede, pensavo che nel rendering, le, che nel rendering si sfruttasse la GPU invece della CPU. In altre parole il nostro amico si sorprende del fatto che eh, quando si fa i rendering con eh, Premiere Pro eh, venga ancora utilizzato molto processore e, e poca scheda video. Che cosa vuol dire tutto questo? Bene, lo, lo spiego per chi non avesse idea di quello di cui stiamo parlando. Fino a un po' di anni fa, quando si eh, esportava un video o si processavano gli effetti di un video in un montaggio, la parte del computer che era responsabile del lavoro e che subiva la maggior parte del carico di lavoro era il processore. Ok, quella cosina rettangolare che è dentro il nostro computer, che di fatto è il cervello del nostro computer. Negli ultimi anni, nell'ultima decina d'anni in realtà. Eh, parte del carico dell'elaborazione dei segnali video eh, viene gestita dalla GPU, vale a dire dalla scheda video. ok? Eh, soprattutto gli effetti di nuova generazione ok? sfruttano la scheda video, perché? Perché è più veloce, più performante, quindi piuttosto che appesantire la CPU che nel frattempo deve pensare anche ad altri calcoli per tenere vivo il nostro computer, si sta sfruttando sempre di più la scheda video, il nostro amico mi domanda e si stupisce del fatto che molti effetti utilizzino ancora la CPU piuttosto che la GPU e non è una cosa troppo scontata, se io prendo il progetto video di anomalie l'Italia occulta, andate a cercare sul mio sito internet cos'è questo programma, eh, e vado a cercare un effetto di transizione tipo questo, vediamo se riesco a farvelo vedere, eh no, vedete non riesce a renderizzarlo in temporale è una tendina ok se io vado a vedere i dettagli di, questo, di questa transizione ecco adesso forse riuscite a vederla tra i dettagli di questo effetto c'è scritto chiaramente che questa tipologia di effetto non sfrutta l'accelerazione GPU ok eh, perché perché è un effetto eccolo qui questo è quello che fa perché è un effetto abbastanza importante che non è stato pensato e sviluppato per poter sfruttare appieno le potenzialità della GPU. Altri effetti, e c'è scritto spesso e volentieri nella descrizione dell'effetto, supportano l'accelerazione della scheda video. Questa è una cosa che probabilmente negli anni cambierà e sempre più si sfrutterà la la potenza di calcolo della scheda video quindi non vi stupite troppo se vedete il vostro processore macinare durante un export, ancora è normale ma vedrete che se avete acquistato una scheda video di nuovissima generazione tipo le Nvidia serie 3000, 3, le ultimissime che sono uscite, adesso non ricordo come si chiamano, le 3 eh, 380 mi sembra sia l'ultima che sia uscita ecco vedete come sempre più facilmente verrà Portata la scheda stessa a elaborare il vostro video piuttosto che eh, la CPU. Andiamo a leggere ancora un'ultima domanda a cui dare risposta. E me l'ero segnato, vediamo se riesco a recuperarlo. Eh, nel frattempo vi ricordo che se avete domande da fare potete eh, andare sul mio sito internet www.fabianbrosi.it e eh, cercare eh, il modulo dei contatti dove potete inviare le vostre richieste eh, oppure potete commentare questi video qui su YouTube ovviamente cercheremo di darvi risposta in uno dei prossimi video in cui risponderò alle varie, alle varie domande Allora sto recuperando un'altra domanda perché c'era un'altra domanda che avevo visto prima eh, siete, sono tanti messaggi in cui mi ringraziate della gratuità del corso, beh in realtà ehm, è importante il ricondividere quello che si è imparato nel corso degli anni eh, eccolo qua, questa è una domanda interessante che vediamo se riusciamo a rispondere qui adesso eh, lo scrive la fa questa domanda Francis Zaro e Francis scrive, ehm, ciao Fabio, potresti aiutarmi? Ho realizzato un video in 16 noni, ma Instagram lo taglia quadrato, sia come post eh, che come storia. Come faccio a visualizzarlo correttamente? Ah, questa è una bella domanda, bella domanda, beh, la domanda è... La risposta in realtà è semplice. Instagram, ma anche Facebook in realtà, ma soprattutto Instagram realizza le storie in 16 noni, quindi non rettangolari come noi siamo abituati a vedere un video, ma 16 noni, ok? Le storie. I post invece di Instagram di default sono quadrati, non è vero perché poi caricando un video su Instagram o una foto su Instagram c'è la possibilità di utilizzare la, la ridimension, il ridimensionamento al 16 noni, però di default il caricamento viene in, in, in un formato quadrato, questo Perché i cellulari sostanzialmente sono verticali, quindi chiaramente Instagram ma anche Facebook quando fai una storia la fa pensando che questa storia debba essere visualizzata su un cellulare e non su un computer quindi il formato migliore per visualizzare il video su un cellulare qual è? non è questo perché la gente non guarda i video così ma spesso li guarda in questo modo quindi verticale. Per venirci incontro Premiere ha introdotto di recente nelle ultime release la possibilità di trasformare un video da orizzontale a verticale, come funziona questo effetto? Allora io adesso Vediamo se mi conviene creare un nuovo progetto Sì, sì, mi conviene perché stiamo un attimino qui Altrimenti eh, stretti Ok, vediamo un attimino Crea Chiaramente creiamo anche una nuova sequenza E voilà Nuova sequenza E ci incollo un pezzo di video di anomalie Ok, chiaramente questo è un video 16 noni Classico video 16 noni nelle ultime release premiere ha sviluppato una funzione che ci permette di generare un video eh, direttamente eh, verticale è un effetto nuovo quindi se non avete le ultime versioni di premiere ovviamente non lo trovate vediamo se lo trovo anche io in realtà perché è un po di tempo che non lo uso vediamo se mi ricordo come si chiama questo effetto si trova in effetti video scendete in basso eh, vediamo utilità no si trovava in vediamo se lo ritroviamo eh. video immersivo no <ride> ok vediamo se lo trovo a mano ok si chiama reframe automatico ok Eccolo qua, si trova sotto trasformazione tra gli effetti video. Applichiamo l'effetto reframe automatico e guardate che cosa accade. Apparentemente niente, direte voi, ma prima o poi accadrà qualcosa. Ok. Allora... Ok. Analizza. Quindi ho applicato l'effetto reframe automatico, clicco su analizza e chiaramente non è accaduto nulla, perché, correttissimo, perché io devo ovviamente creare una, eh, una eh, sequenza quadrata. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sto lavorando con una sequenza ancora 16 noni, ma io modifico le impostazioni della sequenza per trasformare la sequenza da orizzontale a verticale, in altre parole una, una frequenza a 9 sedicesimi ha le due proporzioni invertite, quindi è 1080x1920, 19, eccola qua, adesso riporto la clip di prima, cerco nuovamente l'effetto auto reframe, lo riporto sopra ed ecco quello che fa l'auto reframe. Non solo mi ha adattato la clip al, al nuovo formato, ricordo la clip in, origina, in originale era questa qui, Era la clip era 16 noni, okay? quindi non solo me l'ha adattata al nuovo formato, ma mi ha, ha fatto in modo che la parte di immagine più interessante si trovasse proprio al centro del mio frame questo per dirvi cosa, per rispondere al nostro amico e dire che eh, sì, eh, c'è la possibilità di eh, caricare direttamente su Instagram immagini in 16 noni piuttosto che quadrate eh, non è un errore, se tu carichi su Instagram e su Facebook eh, le immagini direttamente in, se in 9 sedicesimi vedrai che le, le, le avrai perfette e se le carichi già quadrate ancora meglio perché così tu puoi scegliere con precisione come eh, bloccare la tua, la tua storia piuttosto che il tuo, il tuo post. Mi fermo perché già un po' che sto parlando la voce comincia ad andare via eh, ripeto, iscrivetevi a questo canale YouTube se vi fa piacere accedete le notifiche per non perdere i prossimi tutorial eh, scrivete commenti, commenti e commenti per darmi materiale su cui lavorare quindi risposte a vostre domande, a vostri dubbi Ovviamente le domande più complesse saranno oggetto di un tutorial, c'è qualcuno che mi ha chiesto qualcosina su After Effects, eh, lo ringrazio e vedremo di realizzare un tutorial sulle richieste che mi sono state fatte sulla pagina Facebook, fabiobrosi.it, cercate su, su Facebook e mettete un like e teniamoci in contatto lì. Per il momento grazie a tutti, buon proseguimento, ciao!